Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appartiene a tutti gli italiani. Dobbiamo portarlo avanti, con unità, con fiducia, con determinazione. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Lo stesso accadrà quest'anno. È una questione di serietà verso i cittadini e verso i nostri partner europei ed è una questione di affidabilità. Perché la crescita sostenuta, equa, sostenibile, è il miglior custode della stabilità. Un'Italia affidabile, fiduciosa nelle proprie straordinarie capacità. Un'Italia dei giovani e delle donne. Un'Italia che non dimentica i deboli e protegge gli anziani. Un'Italia dove c'è spazio per il futuro. Questa è l'Italia per cui lavoro, per cui tutti noi dobbiamo batterci, perché la storia d'Italia passa da tutti noi. Grazie. come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Se non esprimervi il mio affetto, e non sono consapevole che è stato detto tutto probabilmente, che niente di quello che posso dire può veramente contrastare quello che avete provato e che state provando. Però per me, per tutti noi, è importantissimo farvi sapere che siamo tutti vicini, e di tutto il governo e di me stesso. Qui entrano grandi navi cargo e grandi navi da crociera. La funzionalità strategica di tutta l'area del porto che lei ora attraversa fino alla lanterna e 700.000 kg è gestito e poi dietro sono state le vere e le e e da questo stato dell'arte eh, si è iniziata a progettare la ah, linea di attrazione qui c'è una galleria artificiale con questo poi questi sono ancora tratti allo scoperto grazie, grazie, arrivederci, arrivederci bravissimi sono veramente impressionanti bravissimi arrivederci a tutti, grazie,